Volevo salutare davvero alcune persone che sono qua. La Roots Ballera Family, con cui organizziamo sempre delle Grand fast E anche un'amica che però preferisco fare due parole prima di salutarvi, perché oggi è una giornata molto importante per lei. Quindi è giusto anche dedicarvi un momento apposta. Con tutto il cuore, vi presento Cuore. Cuore è l'ultimo brano che è stato messo in Marama e non è che è l'ultimo di importanza perché in realtà forse è il più sentito ed è da cuore che è nata la collaborazione insieme a Christopher non è colpa mia oh no non è colpa mia Al cuore elastico, vedi non è colpa mia incapace di capire tipo dislessia Inizia a stare bene quando poi poi via, Non corro dietro niente soffro di chi perde via Siamo insieme questa notte Con te però non faccio niente E' disgustato dico, dico veramente, ma di che mi dico d'occhi da serpente Con te lo metto, sicché sì, non metto Sono abile Sono abile nel farmi male, sì lo metto, sì che lo metto, sì sono abile nel farmi male, sì lo metto, sì che lo metto, sì che lo metto, sono abile nel farmi male, sì lo metto, ho lasciato il meglio di me, ora nel petto no. Potere sto mondo e la assieme Però scusa, se ti caccio via tu resti qui con me, ma a senza cuore siamo e non crescere. Occhi chiusi a tutti gli altri, ma no, non per te, sono, sono come... o forse non è colpa mia